ma buongiorno mondo, oggi fa decisamente più freddo di ieri e la voglia di sci a capello è nulla ma ci devo provare, forza Giappino, forza, a dopo ragazzi bene ragazzi mi sono tirato fuori dalla tenda, sembra finalmente che oggi possa spuntare il sole la tenda l'ho messa lì ad asciugare un po' dall'umidità di questa notte e nel frattempo mi preparo un buon tè caldo, a dopo. Ok, sono le 8, ho aspettato un pochino che si asciugasse un po' la tenda mentre facevo colazione, ma non è servita molto perché comunque l'ho ritirata ancora abbastanza umida. Ad ogni modo la bici è carica, la zona l'ho ripulita per bene. Qua c'è la mia potumiera che mi porto via come sempre, al primo bidone la svuoto e... Via che si pedala, oggi dovrebbe essere una giornata un po' più semplice perché è tutta pianura, sembra che non ci sia il vento di ieri, speriamo, e c'è anche il sole, quindi scalderà. Buona giornata a tutti! Ragazzi stavo cercando una fontanella per ricaricare l'acqua, sto usando la mia solita app Fontanelle d'Italia che è comodissima perciò se non la usate vi dico di scaricarla tranquillamente perché funziona alla grande ed è la seconda volta che mi porta in un distributore d'acqua depurata, gasata, refrigerata e naturale, completamente gratuito quindi ottimo, qui in Emilia fanno le cose in grande, bene bene bene Ho deciso, ragazzi, il giro lo finisco con uno di questi. O forse, forse, sarebbe meglio anche con una di queste. Cosa ne dite? Ragazzi, mi ero illuso che oggi non ci fosse vento. Guardate la bandiera qui alle mie spalle. E ovviamente non vi prendo in giro, vento contro, io sto andando di là un po' meno forte di ieri ma vento contro continuamente, eccolo lì, pedala Giappino, pedala! Ragazzi sono appena tornato indietro di circa un chilometro sul tracciato che sto seguendo, su questa strada qua, unicamente per provare l'ebbrezza di avere il vento alle spalle e non in faccia come ho da tutto il giorno e da tutto ieri. E ve lo dico, è più piacevole averlo alle spalle che in faccia. E beh, ho scoperto la calda, vero? Pedalo. Pedala Giappino, pedala! Cosa dite? Sono contro sole. Dai, dovreste essere abituati alle mie riprese a CDC. Comunque volevo solo aggiornarvi sul fatto che sono appena uscito da Busseto. Ho visto il Teatro Verdi, tra l'altro non sapevo Verdi fosse di sta zona, è di un, una frazione di Busseto, nato lì. E, e niente, adesso ho invocato la Food Valley Emiliana e la percorrerò fino a bocca Denza, facendola al contrario rispetto a quello che è la traccia originale e viste le mie ristrettezze economiche non so eh, quanto food riuscirò a provare di sta zona che so essere ottimo ma vedremo vedremo intanto pedalo diciamo che per ora la ciclovia è segnalata molto bene complimenti Ogni incrocio c'è il segnavia ed è una cosa veramente positiva, quindi speriamo che continui così. A dopo. Anche la segnaletica a terra è ben fatta. Qui e poi nell'attraversamento, lì e là per la svolta. Non posso dire niente. Ragazzi, niente da fare. Il vento proprio non mi vuole lasciare stare. Tra l'altro qui sono guardate senza nessun riparo ed è da una mezz'oretta che si è anche intensificato non so se si sente dalla camera Puh, non riesco a fare più le 15 all'ora ah, e oggi volevo fare un po' più di chilometri va bene va bene almeno c'è il sole mi godo il sole uh, ma dopo tra poco mi fermo a mangiare Ragazzi, mi sono fermato un po' prima del previsto, ma veramente sto vento mi sta segando le gambe. Adesso mi sono fermato in un paese, non mi ricordo neanche come si chiami. Come al solito davanti alla chiesa e mi sono messo a barboneggiare. Ho steso la tenda che era ancora bagnata da stamattina, i pannelli solari per ricaricare un po' di batterie e un panino per ricaricare un po' il giappino a dopo, ragazzi. Speriamo che smetta, ma le previsioni dicono che nel pomeriggio aumenta pure. Hai voluto la bicicletta? Pedala, Giappino, pedala. Ragazzi, che poi non si dica che conto palle. Vi voglio far vedere quelle bandiere là in fondo. Per farvi capire il vento, eh. Quindi... Ah, che palle. Ragazzi, non so se mi sentirete per il vento, ma sono ripartito da Pieve 8000, così si chiama il paese che non mi ricordavo prima. e Volevo solo raccontarvi questo, quindi anche se non mi sentite o se si vede male perché sono contro luce, magari non mi interessa. Dunque, vista tutta la fatica che sto facendo a causa del vento, in pausa pranzo volevo farmi fare un panino, un culatello tipico della zona e coccolarmi un po' così sapevo che era luna e avrei trovato quasi sicuro tutto chiuso e quindi ho pensato anche a un bar o, o qualsiasi altro posto come una trattoria sono arrivato lì, ho trovato la gastronomia col banco affettati, pane Pensavo fosse chiusa, ma invece la luce era accesa e c'era la signora dentro. Appena ho piazzato la bicicletta mentre prendevo il portafoglio, la signora è uscita, io pensavo mi chiedesse qualcosa, e invece no, ha tirato giù la serranda, mi ha tirato giù la serranda davanti alla faccia e non mi ha neanche chiesto scusa hai bisogno di qualcosa, sto chiudendo, no, ha chiuso e è tornata dentro, e ciao. E quindi non mi sono fatto la coccola e sono abbastanza triste. Pedalo perché penso sentiate tutto questo vento che c'è Ciao ragazzi, a 85 km e con sto vento veramente lo so, lo so, mi sto lamentando continuamente, ma non so se avete visto dalle immagini, oggi è tirato veramente forte di nuovo, per fortuna almeno c'è stato il sole e adesso sono 3-4 km da Bocca d'Enza, ho trovato questo capannone che sicuramente sì, è un deposito di trattori, perché qua sono tutti i campi intorno e la cosa figa sarebbe proprio mettersi sotto, sotto alla tettoia ma è troppo piena di cacchette di piccione quindi non mi sembra il caso questo lato qui è quello che domani sarà esposto al sole al mattino quindi mi asciugherebbe la tenda dall'umido della notte però è quello esposto al vento quindi mi metterò sull'altro lato di là e, e niente Magari vi saluto dopo, magari no, e quindi per ora vi saluto, e se Ciao